Salve! Oggi ho intenzione di lanciare una sfida a tutti i miei haters, stalkers e soprattutto dislikatori seriali, perché veramente io gli sfido, se hanno il coraggio, a mettere dislike a tutti i miei video e non soltanto, ma li sfido pure a condividere i miei video fra tutti i loro amici e compagni di dislike in modo che possano commentarli e dargli dislike a loro volta eh, vediamo se hanno il coraggio di fare una cosa del genere e invece a tutti voi che mi seguite che siete miei amici e amiche io vi dico eh, per favore per aiutarmi a raggiungere le monetizzazioni di mettere like a tutti i miei video e poi vediamo eh, di commentarli e di condividerli se potete, eh, in modo che mi aiutate a, a raggiungere un maggiore successo e quindi io sto utilizzando questo video, come voi tutti potete vedere, che è un mio vecchio video perché purtroppo non ho la macchina del tempo e non mi sono ringiovanito di colpo e lo vedete, forza e coraggio, eh, siccome questa settimana non ho potuto filmarmi, allora sono andato nei miei archivi Sant'En Chan, sto cercando di seguire il ritmo del video, ma non ci riesco perché sto registrando la voce con un cellulare Nokia Asha 302 eh, preistorico. Però ecco, come potete vedere, eh, a me mi piace molto eh, leggere, e vediamo un po' neanche io so come è fatto questo video, ah ecco qua c'ho della mia corrispondenza che mi scriveva una mia amica dal Giappone ma ha scritto tantissime lettere fino all'anno 2012 ma questa non è una cosa che del resto vi possa fregare, allora mi raccomando ecco eh, se volete che io vi legga in un futuro, in un mio video le lettere che questa amica mia eh, mi ha scritto perché le mie lettere se le tenute lei e poi vedete che nello schermo del mio computer eh, io gli facevo vedere perché questo era un video che gli avevo mandato a questa mia amica giapponese in bassa risoluzione, non so come verrà editato, eh, avevo messo nello save screen le mie vecchie foto che vanno in, in scorrimento nello schermo. Mentre io gli parlavo, allora se voi volete che io vi legga le lettere che eh, mi ha scritto questa mia amica perché le mie sono rimaste in suo possesso, allora mi raccomando, eh, commentate molto questo video e condividetelo. Poi, questa settimana sono successe tante cose molto interessanti. Mentre voi mi potrete apprezzare, che io continuo a parlare vestito con il karateghi nero perché io in quegli anni praticavo ninjutsu e, e mi avevano dato eh, la cintura di secondo grado che comunque nella Bujinkan Candojo non è eh, gialla ma è, il, il Nono Kyu è verde, se non mi sbaglio, sì, verde. Allora eh, sono successe tante cose, dall'ultima volta che ho fatto un video video che ho fatto al volo perché è morto l'ex presidente senatore della repubblica argentina della repubblica federale argentina carlos saul menem e allora ho fatto un video tributo che è stato molto contestato da moltissimi argentini per il mondo perché considerano che è stato un presidente che ha rovinato il paese ma io ho voluto seguire l'attualità quindi no, io non ho colpa allora poi che altro dire è che io ultimamente sto riprendendo a vedere i video di tutte e tutti voi, ma eh, succede che non tutti mi ricambiano e io sono molto arrabbiato. Comunque devo dire che il percentuale di quanti mi seguono nei, eh, è aumentato degli iscritti ed è diminuito quelli che mi seguono che non sono iscritti allora qua vi leggerò prossimamente le lettere se voi condividerete molto questo video e di nuovo vi rilancio la sfida ai dislacatori mi raccomando mettete dislike a tutti i miei video ciao e arrivederci mi raccomando e quindi a presto adesso eh, devo tagliare il video perché sennò si fa troppo pesante, ciao e grazie di avermi seguito perché mi sto ripetendo, allora mi raccomando haters, mettete quanti più dislike potete a tutti i miei video se ne avete il coraggio e non soltanto a qualcuno, ciao ciao!